Ciao a tutti. Oggi prepareremo il pan brioche con mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli Ingredienti sono latte, lievito, zucchero, farina di tipo manidoba, uovo, miele, mascarpone, sale e aroma di brioche. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero, e il lievito ed azioniamo i bimbi per 3 minuti 37 gradi velocità 3 aggiungiamo il miele la farina aroma di brioche l'uovo e il sale ed azioniamo il bimbi per tre minuti in modalità spiga Ora azioniamo i bimbi per 3 minuti in modalità spiga e aggiungiamo dal foro del coperchio man mano il mascarpone. L'impasto è pronto, trasferiamolo in una ciotola, copriamo con pellicola trasparente e lasciamo lievitare in forno spento per 3 ore. Trascorso il tempo abbiamo ripreso l'impasto che è ben lievitato, trasferiamolo su un piano di lavoro. Dividiamo l'impasto in 10 palline da 100 grammi luna. Trasferiamolo su una stampa a ciambella ben imburrato. Lasciamo lievitare per un'ora in forno spento. Trascorso il tempo abbiamo ripreso il pan brioche. Adesso lo spennelleremo con il tuorlo e il latte.